Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Facciamo adesso la continuazione di quello che abbiamo iniziato un mesetto fa, quando abbiamo dato stallatico pellettato alle piante con azoto. Adesso terminiamo con questo che oltre al un po' di azoto, ovviamente al carbonio, ha del potassio, che è la cosa fondamentale per le piante da frutto. Vediamo un po', mi avvicino così vi faccio vedere un po'. Abbiamo l'azoto sotto varie forme al 6%, 2,5%, organico, ureico e quant'altro. Anidride fosforica al 6%, più 3,3% acido formico, abbiamo l'ossido di potassio al 14%, anidride solforica al 12,5% e il carbonio come dicevo prima al 10,5%. Quindi sostanzialmente abbiamo solfato di potassio, fosfato naturale tenero e urea e poi NP. Non è propriamente un concime biologico nel senso che non è scritto in nessuna parte che è consentito in agricoltura biologica, ma io ho le piante piccole, devo dargli qualcosa da mangiare un po' velocemente perché ho visto che negli ultimi anni sono cresciute poco. Quindi allora dosi, io metto sempre a quelle più basse, eh, alle minime, quindi sono 300 kg per ettaro, ho fatto una botta di conti, sono circa 300 grammi a pianta, io ho un sesto di impianto di una pianta di 5 metri, quindi ho fatto poi i conti, spero che siano giusti, sono 300-350 grammi a pianta. Allora vi faccio prima una panoramica di insieme del frutteto, ovviamente guardate, questo l'abbiamo potato da poco, ci sono già le gemme. Ma quelli laggiù, poi ci andiamo. Abbiamo pesco e mandorlo in fiore, solo che adesso siamo a marzo e danno neve, come sempre. E se nevica, adesso comunque la temperatura di notte scende sotto lo zero. Se nevica, avremo problemi con i fiori che probabilmente si seccheranno e si bruceranno. Dai, iniziamo. Allora, ho misurato prima, ho pesato 300 grammi, 350 grammi più o meno, è così, quindi ce n'era veramente poco per pianta. Anche in questo caso lo do sotto tutta la chioma non solo sotto il tronco perché è sbagliato e anche in questo caso andrebbe smosso il terreno interrato. Ora non ci penso proprio a farlo adesso perché fa un freddo non ci penso proprio, però ho appena montato sul decespugliatore la mitilla, ve ne parlo nei prossimi video, se il tempo migliora, magari trovo uno spiraglio di solo, vengo e smuovo tutto il terreno con la mitilla così vedo anche come va. Ma da sé che questo piccolino gli metto la dose minima insomma 300 grammi quelli un po più grandi ecco posso arrivare anche a 500 grammi questo l'ho trapiantato da poco non so se si vede se notate ho lasciato un avvallamento lì dove c'è la pianta perché così si raccoglie l'acqua piovana questo è piccolo ha bisogno di bere mi devo ricordare di irrigarlo la prossima estate perché se no si secca però guardate ha preso benissimo guardate che bello che è questo è un perro di san giovanni Il potassio e poi vado avanti, il potassio è un macroelemento che si lega al terreno quindi è indispensabile per la pianta questo è l'altro pero di San Giovanni vedete che ha già boccioli guardate che bello che è eh, su alcuni come questo sono un po' in ritardo con questa concimazione avrei dovuto farla a febbraio prima della ripresa vegetativa purtroppo non mi è stato possibile il tempo comunque è brutto eh, loro ritardano un pochino ma non tantissimo come vedete i boccioli già ci sono e pazienza con questo che è grande mi posso spingere anche 400-500 grammi Ok vado avanti da solo, vi faccio soltanto vedere, ecco col fico adesso è il periodo giusto perché ancora lui non sta dormendo e è a riposo, tutti gli altri diciamo che mi sarei dovuto muovere un po' prima, almeno un paio di settimane fa. Dai, alla fine è uscito un po' di sole e ne ho approfittato per montare la mitilla, che vedrete nei prossimi video, quanto prima, e devo dire che rispetto all'altra circolare, ovviamente la superficie lavorata è maggiore, tenete conto che ha piovuto fino all'altro ieri, bagnato, però sono riuscito così a smuovere un po' il terreno e a interrare leggermente il concime. Ora ovviamente lo farò per tutti gli alberi e questa è l'operazione che avrei dovuto fare sin dall'inizio, però come vi dicevo il tempo era brutto, non permetteva. Bene, vi auguro una buona giornata, se vi è piaciuto il video lasciate un like, se non vi è piaciuto lasciatelo in giù, va bene lo stesso, io spero di avervi dato un piccolo consiglio, insomma di come faccio io, poi se qualcuno ne sa più di me e vuole scrivermi nei commenti io lo ringrazio e posso imparare qualcosa da voi. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo a giovedì prossimo.